Ciao, mi chiamo Carlo, sono un insegnante di basso elettrico di Cuneo. Allora, abbiamo imparato nello scorso video più o meno le note sulla tastiera. Ok, adesso dobbiamo andare ad applicarle suonando su delle canzoni. Quindi dobbiamo eh, andarle a cercare e crearci una diteggiatura per accompagnare le canzoni. Ho preso come esempio questa Falling di Harry Styles allora cosa dobbiamo, cosa dobbiamo fare noi abbiamo eh, su cordify la partitura vediamo e ci troviamo davanti il siglato ok dobbiamo imparare queste note del siglato eh, sono semplicissime se abbiamo imparato do re, mi fa sol la si do e un attimo passare alla notazione internazionale americana che è quella più utilizzata, quindi quando ti vai a cercare delle partiture, eh, degli accordi su internet quasi sempre ti troverai davanti il siglato con l'accordo, quindi dobbiamo imparare ad andare a riconoscerlo quindi la prima cosa per noi è imparare che queste lettere A, B, C, D, E, F corrispondono a La, Si, Do, Re, Mi, Fa Okay? Quindi scrivite su un foglio, tienitelo eh, sul, sulla scrivania quando suoni e cerca pian pianino sempre di ricavarti questa cosa qua. Una volta che, che ce l'hai, nelle canzoni tipo questa abbiamo pochi accordi, quindi vediamo che ad esempio qua partiamo da un LA, A, okay, a E, A e LA, E e MI andiamo a trovarci una diteggiatura, ad esempio la, possiamo prenderlo, cerchiamo sulla corda di mi, se non hai ancora ben chiare le note, facciamo mi, ci cerchiamo, mi fa, semitono, fa sol, tono, sol la, tono, abbiamo la, e ce l'abbiamo qua. Il mi a vuoto, questo dopo, poi abbiamo un do diesis, andiamo ad esempio sulla corda di la, abbiamo la, si, tono, si, do, semitono, e poi abbiamo il re qua. Questa nota in mezzo la possiamo chiamare do diesis, quindi è un do, un po' più alto. ok, Quindi abbiamo il DO diesis e poi il SI sì che abbiamo incontrato prima facendo LA, SI. Sì Quindi abbiamo il LA che possiamo prendere col mignolo, il MI a vuoto, il DO diesis con l'anulare e il SI. Sì. Seguiamo il tempo e il gioco è fatto! Ok, c'è ancora questo G diesis, il G e, guarda sullo specchietto, il Sol, quindi Mi Fa Sol, questo però è diesis, quindi un tastino sopra, quindi io avevo il La, il Mi, anzi in realtà la canzone partiva poi da Mi, scusa, io sono partito dalla battuta prima, però partiva poi dal Mi. Mi, Do diesis, tasto 4, poi il Si sì, tasto 2, corda di La, il Do diesi di passaggio, messo proprio alla fine, in realtà è poi un... è in mezzo tra queste due, e poi ritorno sulla Ok? In questo modo qua, se tu sei siglato, riesci a suonare le canzoni, anche senza Tab, ma soprattutto con un po' più di consapevolezza che è utilissimo se la cantante ti dice alziamolo di un tono tu vai a cercarti le note è vero che con la tab fai più due cioè, non so però è meglio ti sarà utile sapere il sigrato della notazione americana bene grazie per aver ascoltato il mio pippone e spero che, eh, che ti sia utile in qualche modo Scrivimi nei commenti come tiri giù tu le canzoni e ci vediamo al prossimo video Ciao, Carlo.